Eh sì, assolutamente. Io avevo appunto richiesto uno stage in un'azienda del settore del food and beverage eh, nell'area commerciale e mi è stata data questa opportunità che rispecchiava esattamente quello che avevo richiesto, quindi sono assolutamente soddisfatto. Beh, sono stata la mia prima esperienza lavorativa, mi ha dato opportunità di vedere per la prima volta diciamo, il mondo del lavoro, come funzionava e mi ha dato l'opportunità di mettere in pratica quello che avevo studiato e mi ha dato soprattutto la grande opportunità di imparare tantissime cose che mi saranno sicuramente utili nelle mie prossime esperienze lavorative. Beh, è stata sicuramente un'esperienza positiva. Stati sei mesi sono comunque una bella esperienza all'estero e mi ha dato l'opportunità di crescere sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale. Poi è stata sicuramente un'esperienza formativa sul lavoro, infatti ho imparato molte cose, ho messo in pratica eh, cose che avevo imparato durante il mio, il mio percorso di studi e quindi diciamo è stata da questo punto di vista un'esperienza molto, come diciamo molto formativa. tornassi indietro lo rifarei molto volentieri. Eh, sì, assolutamente. È stato un programma molto interessante. Sono stati aiutati in tutte le maniere possibili, se avevamo problemi veniamo aiutati molto velocemente sia dall'Italia che direttamente in Cina, quindi sì, lo consiglio assolutamente. Sì, ho fatto diversi colloqui sia con aziende italiane che anche aziende sempre cinesi, ho ricevuto anche proposte da alcune aziende italiane e adesso mi è appena stata tornare in Cina tra poche settimane. Sì, assolutamente, mi ha dato una mano sia per trovare questa nuova opportunità in Cina, sia per anche altre cose e quindi, diciamo, sì, un'esperienza molto positiva con loro.